In questo incontro affronteremo il tema della gentilezza verso se stessi, che fa parte più in generale del tema della cura di se stessi, che è un tema che può, essere, che può lasciare spazio a qualche equivoco, perché c'è qualcuno che ritiene che possa facilmente eh, scivolare nell'ecocentrismo, ma che al tempo stesso è parte integrante proprio degli insegnamenti del Buddha, che ci invita esattamente a fare questo. C'è un sutra che parla proprio di questo aspetto, che è il sutra dell'acrobata, che vi invito a leggere. E, e Ci invita proprio a prenderci cura di noi stessi per poterci prendere cura degli altri. Questo qua può avere vari risvolti, eh, diciamo per semplificare al massimo possiamo dire che ci dobbiamo prendere con di noi stessi per due motivi principalmente il primo è che se noi siamo eh, forti sani in pace con noi stessi eh, saggi siamo meglio in grado di prenderci quelli degli altri eh, il secondo motivo è che eh, possiamo vedere in noi stessi quella stessa eh, sofferenza che eh, altrimenti sarebbe più difficile vedere negli altri, perché poi in fin di conti siamo tutti uguali. In questa meditazione guidata eh, che vi propongo oggi, che è la, la meditazione guidata dell'onda, eh, semplicemente faremo l'esercizio di prenderci cura di noi stessi attraverso uno strumento che abbiamo sempre a disposizione che è la, il respiro quindi vi invito a prendere una posizione adatta alla meditazione che consiste nel avere una schiena eretta dritta ma non rigida che, che ci consenta di mantenere la curvatura lombare naturale e, e anche di distendere la parte della nuca immandiginandoci come di che un, di avere un filo sottile che dalla sommità del capo ci tiri verso l'alto Lasci penzolare tutto il resto del corpo, che così è protetto verso l'alto, ma al tempo stesso non rigido. Curiamo che le spalle siano aperte e rilassate, i muscoli del viso rilassati. La pancia libera di muoversi con la respirazione, gli occhi chiusi o semi chiusi o se pensate che ci sia pericolo di addormentarvi anche aperti del tutto. Il nostro sguardo sarà rivolto interiormente. E... Dopo aver aggiustato la nostra postura fisica, diamo uno sguardo appena alla nostra postura eh, interiore. Cioè, il motivo per cui eh, stiamo praticando oggi, se è più teso all'automiglioramento, a libertà delle persone migliori, o più teso a uno scopo più generale di liberare, liberarci tutti dalla sofferenza. E con questo atteggiamento ascoltiamo tre suoni di campana. Dalla posizione nella quale mi trovo, percepisco innanzitutto l'ambiente nel quale mi trovo, i rumori di sottofondo. le persone che eventualmente sono con me o sono connesse. Ho una chiara percezione di dove mi trovo in questo momento. Da adesso questi elementi, questi suoni, rimarranno nel sottofondo. Perché la mia attenzione sarà concentrata altrove. Questi elementi non se ne andranno, ma rimarranno nella parte periferica della mia attenzione. Questo è ciò che avviene normalmente nella meditazione. Porto invece l'attenzione al respiro. All'area che entra e l'area che esce. Entra nel corpo, esce dal corpo. Entra, esce. Ispira, espira. Ispiro, espiro. Mi concentro in particolare sull'espirazione. Ogni volta che c'è l'espirazione, sento come un'onda di rilassamento che percorre tutto il corpo. È proprio come un'onda sulla battiglia del mare che... Centimetro dopo centimetro percorre tutto il corpo e poi si ritira. Come il bagnasciuga della spiaggia. È proprio un modo di tanti possibili per sentire il respiro nel corpo, percepire questo rilassamento che si ha in tutto il corpo ogni volta che c'è l'espirazione. Ora concentro la mia attenzione in particolare sulle braccia. Sento come ad ogni espirazione l'onda del respiro percorre centimetro dopo centimetro. Tutte le mie braccia, dalle spalle fino alle punte delle dita. Immagino che il respiro sia come uno scanner che esplora pezzo per pezzo tutte le mie membre. L'espirazione è come un esploratore che va a vedere cosa succede, come sta ogni singola parte del corpo, in questo caso del braccio, di entrambe le braccia. Ad ogni ispirazione sento come stanno le mie braccia. Qual è la qualità dello stare in questo preciso momento? Cosa hanno da dirmi le braccia in questo momento? Osservo, osservo con la mente, ma è un osservatore senza parole, senza aggettivi. Sento come stanno le mie braccia. Quali sensazioni e quali stati d'animo mi comunicano in questo momento, dalle spalle fino alla punta delle dita. Mi congedo gentilmente dalle braccia e rivolgo ancora tutta la mia attenzione amorevole, gentile e scrupolosa al collo e alle spalle. Il respiro, l'espirazione in particolare, manda al collo, e alle spalle una carezza gentile. Al tempo stesso mi permette di osservare come stanno i muscoli del collo e delle spalle, che probabilmente nelle scorse ore hanno do dovuto sopportare molta tensione. Potrai trovare segnali di stress, di rabbia, di fretta, di frustrazione, ma anche di gioia, stupore, piacere. Con l'osservazione che mi permette il respiro che passa sui muscoli del collo e delle spalle, vedo ora quali tracce hanno lasciato questi stati d'animo sui muscoli del collo e delle spalle. Sento qual è la qualità del loro stare in questo momento. Attraverso ogni centimetro dei muscoli del collo e delle spalle con l'attenzione gentile del respiro e osservo. Mi congedo da questa parte e rivolgo la mia attenzione altrettanto scrupolosa, altrettanto amorevole ai muscoli del viso. Anch'essi hanno dovuto nelle scorse ore essere espressione dei miei stati d'animo. Hanno subito contrazioni e rilassamenti. Ma ora sono qui con la mia attenzione e l'unica cosa che devo fare è osservarli. Passo sulle centinaia di piccoli muscoli che compongono il viso, l'attenzione amorevole del respiro. Che mi permette di osservare come stanno i muscoli del viso. Quali stati d'animo esprimono. Quali sensazioni restituiscono alla mente in questo momento? Ma senza usare parole per descriverle. Mi congedo gentilmente dal viso e sposto l'attenzione alla testa, al cuoio capelluto. A una parte del corpo, cui non penso mai, ma che è così importante. Scandagliando ogni centimetro col passaggio del respiro, sento come sta il cuoio capelluto. Quale messaggio senza parole ha da comunicarmi in questo momento? Come esprime la qualità del mio stare adesso in questo luogo? Gentilmente il respiro percorre tutto il cuoio capelluto sulla testa, dalla nuca fino alla fronte. Ora lentamente e con gentilezza sposto l'attenzione dalla testa verso il torace. Sento come col respiro il torace si espanda ad ogni ispirazione e poi si comprime con l'espirazione. Si espande e si comprime. Non forse il respiro. Non voglio che sia in un modo piuttosto che in un altro. Osservo il respiro che c'è, così come è ora, senza giudicarlo, senza etichettarlo. Senza volere che sia diverso da come è adesso. col movimento gentile del respiro entro in contatto con il torace, con questa parte così importante per la mia sopravvivenza. E sento cosa mi comunica. Piacere, disagio, facilità, difficoltà. È quello che c'è ora. Il respiro esprime il mio modo di essere ora, in questo mondo, in questo momento. Non è né buono né cattivo. Poi percepisco come il movimento del torace si trasmetta all'addome attraverso il diaframma. Anche questo si espande e si contrae con l'ispirazione e l'espirazione. Osservo quali sensazioni provengano dall'addome. Al suo interno, in particolare negli, negli intestini, ci sono la maggior parte delle cellule nervose dopo il cervello È una parte del corpo molto importante per capire qual è il mio stato d'animo in questo momento. Nella pancia potrebbero essere rimaste tracce di ansia, di paura di tensioni dovute agli avvenimenti di questi ultimi giorni e di quest'anno, ma anche di quello che mi aspetto per il futuro. Io osservo solamente per vedere cosa hanno da comunicare la pancia, gli organi interni, l'addome, e lo percepisco passando l'attenzione attraverso il respiro, concentrandomi in particolare sull'espirazione. Poi gentilmente mi congedo dall'addome e passo la mia attenzione verso la schiena sia la parte dorsale della schiena, quella più in alto, che quella lombare, cioè quella più in basso. E la mia attenzione amorevole, scrupolosa, gentile, attraverso l'espirazione percorre tutta la schiena, dalla base del collo, alla zona dorsale zona delle scapole, giù fino al bacino, sento come sta la schiena adesso, quale stato d'animo esprime, quali sensazioni mi comunica. gentilmente, attentamente, amorevolmente osservo, senza giudicare, senza desiderare che le cose siano diverse da come sono in questo momento. Piano piano sposto l'attenzione verso la zona pelvica dove si trovano gli organi deputati alla riproduzione e dove c'è un importante centro di energia sessuale, ma anche un centro energetico di equilibrio rispetto a tutto il corpo. Percepisco con l'attenzione gentile del respiro come sta in questo momento questa parte del corpo che adesso è a riposo è inquiete e sento come esprime le qualità del mio stare adesso. Infine porto la mia attenzione gentile alle gambe a tutta quella parte del corpo che comprende il bacino, le gambe, i piedi e che in questo momento è in contatto con il suolo, col terreno, col pavimento. Quella parte che mi permette di avere una base stabile su cui stare in modo rilassato e attento. quella parte del corpo che ora si sta sacrificando per il resto e subisce quelle contrazioni, forse dei piccoli disagi della circolazione, forse anche del dolore. Ugualmente, con l'attenzione gentile e amorevole del respiro, passerò in rassegna ogni parte dei miei arti inferiori per osservare come stanno, qual è la qualità dei miei arti inferiori in questo momento, come esprimono lo stato d'animo che c'è adesso. Inspiro ed espirando porto l'attenzione a ogni centimetro degli arti inferiori, dal bacino alla punta dei piedi e lo faccio con gentilezza con estrema attenzione, con cura. Ora allargo il campo percettivo a tutto il corpo. Sempre con l'aiuto del respiro sento come sta il corpo. Ad ogni ispirazione l'onda del respiro percorre tutto il corpo. E mi dice innanzitutto in che posizione sta ogni parte del corpo, anche se sto con gli occhi chiusi. E poi restituisce il quadro di come sta il corpo adesso, di come si esprime attraverso il corpo lo stato d'animo di questo momento. Se è cambiato qualcosa dall'inizio della meditazione. Posso sentire le sensazioni sia piacevoli che spiacevoli. Non sto meditando per stare meglio, ma per osservare. Voglio soltanto osservare senza giudicare e senza preferire. E prima che finisca la meditazione vi concedo ancora qualche ciclo respiratorio, con questa stessa attitudine di osservazione.